perché la Germania vuole la guerra è curioso che lei parli della Germania quando in realtà la guerra la inizia l'Austria e perché l'Austria fa la guerra perché vuole punire la Serbia presunta mandante dell'attentato in realtà ecco la domanda sua giusta l'Austria osa fare la sua spedizione contro la Serbia perché la Germania Vuole approfittare della situazione per sfidare la Russia, per sfidare l'intesa, per fare che cosa? La conquista del potere mondiale, come si diceva negli anni 60 con quel bel libro di Fischer. No, voleva una risistemazione dell'equilibrio delle potenze europee. Sembra poco, ma è così, no? Cioè, voleva diventare egemone in Europa, ma non nel senso dittatoriale, tipo Seconda Guerra Mondiale. Uno dei problemi eh, inevitabili è che si vede l'attacco a occidente della, della Germania come il primo atto e del secondo atto che funzionerà nel 1940, che è un modo un po' anacronistico di cosa, perché in realtà il discorso è che nel 1940 gli riesce quello che non era riuscito nel 1914, ma in un contesto completamente diverso. Nel 1914 la Germania vuole una risistemazione del sistema europeo, ovviamente al suo vantaggio. Come sarebbe stata l'Europa è difficile dirlo, perché il sistema Guglielmino era, non, era mica, non era mica democratico, era, era, era autoritario, ma non era ancora dittatoriale, ma non aveva il Parlamento della Francese. Tant'è vero che la guerra viene culturalmente presentata dai professori come le idee del 14 secondo quelle del, del, dell'89 quindi c'è dentro una componente anti-illuministica però complessivamente volevano una egemonia eh, tedesca eh, che ovviamente né, né, né Russia e, e neanche eh, Francia e neanche Gran Bretagna volevano e non gli riesce però facciamo, facciamo, facciamo un po' fatica a dirlo perché è, è, è più importante dire il che cosa non volevano no? Non vo in ogni caso eh, l'hanno voluta la parola volere eh, va usato oggi eh, la letteratura con tutti siamo scivolati dentro con i sonnamboli tende a mettere in secondo piano la responsabilità della Germania, non usiamo più la parola colpa perché è un concetto equivoco e poi ha dietro questo errore fondamentale che è la pace di Versailles l'ha usata per punire la Germania, però l'iniziatore e il promotore di chi vuole la guerra, di chi vuole, mi piace dire, rischiare la guerra perché sapevano benissimo di doverla rischiare. In sintesi è una guerra rischiata, imposta dalla Germania e accettata dalle altre potenze. Ecco che è una cosa diversa che tutti siamo caduti dentro. Perché una battuta forse sorprendente, rischiare è razionale. Voleva chiudere la guerra, miticamente in 40 giorni, ma rapidamente. Volevano fare una grande battaglia, che sarà poi quella sulla Marna, di stile però ottocentesco, una seconda Sedan, una seconda. Ed, ed era impossibile anche col senno di poi, perché tu, conto la, la battaglia di, di Sedan al massimo saranno stati 200-300 mila uomini, lì sono 3 milioni di uomini che si scontrano, ti rendi conto cosa vuol dire? Siamo in una dimensione eh, tra l'altro logistica e impressionante. Ma eh, infatti, l'errore che si dà al, al, al mitico piano Schlieffer è che era in fondo irrealistico perché non, non, non si poteva fare la grande battaglia decisiva che poi era già l'idea di Clausewitz no? fai la battaglia decisiva comunque loro volevano non c'è nessun dubbio no. la, la famosa battuta che ripete, ripete il Kaiser che dicono tutti a Natale tutti a casa non era mica una sciocchezza la guerra è stata pensata per chiudere in pochi mesi tant'è vero che in ottobre e novembre sono senza munizioni ti rendi conto T tanto era stata preparata, poi in un secondo momento, anzi è venuta fuori la parola blitzkrieg, ma è un'espressione che è venuta fuori dopo, anche dopo la seconda guerra mondiale, ma comunque era, era una guerra veloce. O curiosamente, eh, faccio una, un, una, un salto eh, curioso, il ministro degli esteri italiano, che era un personaggio machiavellico, che era San Giuliano, Dopo che sulla Marna vengono fermati i tedeschi, lui dice che il colpo di fulmine tedesco è stato fermato. Ha avuto l'intuizione, perché il colpo di fulmine era britzkrieg, interessante, che hanno intuito tutti che dovevano... E quindi la, la, la, la Marna, come cambia la guerra al contrario di come invece la si Allora, pensato? La battaglia della Marna, che vabbè, poteva, in realtà secondo il progetto doveva venire da un'altra parte, ma eh, la guerra è fatta anche di cose qui. È decisiva perché non decide la guerra, ma la cambia. Ecco, sembra un paradosso, un gioco di parole. Perché alla Mana cosa succede? C'è uno scontro che dura alcuni giorni, confuso tra l'altro, e a un certo punto sono i tedeschi che si ritirano, tant'è vero che subito saranno attaccati i generali. Qui c'è un discorso complesso che in parte spiego anche in questo libro, se effettivamente i tedeschi potevano andare avanti, eccetera. I francesi e gli inglesi avanzano, però non, non sanno decidere e si fermano alle trincee. Le trincee praticamente rimangono più o meno lì per quattro anni. Ecco, e cambia la guerra, nel senso che non solo, come si dice, da movimento diventa statica, ma diventa una guerra di materiali, diventa la guerra delle trincee, diventa il massacro irrazionale di uomini. Che senso ha fare alzare mille uomini quando sai che in dieci minuti la metà sono morti? Ma che senso ha? è cosa or orribilante ma la prima guerra mondiale è divisa in due parti i primi due mesi e tutto il resto è una distinzione fondamentale che invece viene tutto tant'è che qualcuno ne parla più è allora, la marna, è la marna, è la battaglia che cambia la natura della guerra ecco, ma alla luce di tutto questo eh, qual è il significato di, di commemorare ma non solo, di ricostruire di, come dire, di, di, di rilanciare il significato il valore del centesimo anniversario dello scopo della prima. E la dimostrazione che nonostante tutto è stato un trauma profondo che è andato sotto, no? Perché tutti si rendono conto che è una cosa terribile, come, come anche il modo come, come è nata, eccetera, quasi quasi più della seconda. Anche se i tedeschi, io tempo fa abbiamo avuto un discorso con i tedeschi i quali hanno detto, eh, specialmente pensando agli italiani, che noi pensiamo sempre alla prima guerra mondiale, invece loro pensano alla seconda, perché l'effetto traumatico per i tedeschi è stata più la seconda, specialmente la campagna di Russia, eccetera. Cioè, per rispondere a questa domanda, è, è che rimane qualcosa di profondo sotto, no? Eh, proprio eh, viene, come dire storia orale senza dirlo, cioè viene trasmessa e questo, e questo è giustamente come poi è stata la catastrofe, famosa, che dice l'espressione di Cannon, la catastrofe originaria del XX secolo, eh, capisci? E allora rimane questo. Più complessa è la seconda parte della domanda, come dobbiamo studiarla? E qui dovrei dire, certo, c'è questa parte di memoria, che è la più emozionante, eccetera, mentre io insisto, dobbiamo spostare come studiosi o analitici, quello che viene subito fatto, dico, tra il 28 giugno e il 4 agosto, cosa diavolo succede? C'è tutto questo discorso diplomatico, note contro note, accordi contro accordi, viene tutto trascurato, invece dobbiamo studiare, oppure... I piani che avevano, perché io ho parlato del piano Schlieffen, ma i francesi avevano il loro piano. Se il piano tedesco riesce, è perché i francesi hanno fatto il loro che era a favore Perché i francesi hanno attaccato subito in Alsazia-Lorena, praticamente lasciando libero alle spalle i tedeschi di scendere, no? Nella seconda guerra mondiale, <ride> i francesi pensano che. I tedeschi fanno lo stesso trucco. Allora dicono, ah ma l'abbiamo imparato. Appena entrano in, in, in Belgio, noi andiamo in avanti e li prendiamo. I tedeschi avevano cambiato strategia e li prendono alle spalle. Detto così sembra un discorso cinico, ma se tu guardi i due movimenti dei due piani, vedi che è lo stesso pensato in maniera diversa. Mi capisci? E questa è, è una storia finita, perché dopo la seconda guerra mondiale questi disegnini su, sulle, sulle carte non funzionano più. I carri armati, gli aerei cambiano la natura della guerra, no? eh, però, però nelle scuole militari serie si studiano ancora queste cose qua, no? un po' come le battaglie napoleoniche, queste, perché è la famosa strategia con, con i disegnini, no? che, che fa un po' sorridere, ma è così insomma.